Amici della Top Gym, ma soprattutto amiche, oggi vediamo un allenamento al femminile. Mi piacerebbe unire esercizi per le gambe a esercizi per le braccia, farli contemporaneamente. Prima vi dico la parte per le gambe, quindi sarebbe il sumo squat con i piedi a 45 gradi più larghi delle spalle. Le ginocchia rimarranno sempre in linea con le punte dei piedi, il bacino se ne va leggermente indietro. Ricordiamoci che le ginocchia non superano mai la punta, ok? La parte che riguarda le braccia invece sono le alzate laterali complete, braccio semiteso, parto qua dai fianchi, arrivo in linea con la spalla, metto la mano in supinazione e mi fermo larghezza spalle. Ok, parto dai fianchi, mi fermo in linea con la spalla, giro la mano e vado su larghezza spalle. Come pesetti ho questi, da un chilo, voi potete usare le classiche bottiglie d'acqua da mezzo litro, un litro, un litro e mezzo, fino a due litri se li trovate. Ok, esecuzione completa, Pare. scendo, sempre con le ginocchia larghe, la testa scende su una linea retta, torno su e porto in alto le bottiglie e i pesetti. Intanto per gradire puliamo di nuovo il pavimento con un mountain climber, quindi metto le braccia a larghezza spalle, il bacino in forte retroversione. Cos'è la retroversione cameraman? La pisellata. Bene, e quindi porto un ginocchio alla volta verso il gomito dello stesso lato, okay. lentamente cercando di usare gli addominali, se lo trovo poco efficace posso farlo contemporaneamente Vediamo la versione più evoluta del mountain climber, la facciamo con i piedi al muro leggermente più alti del bacino, sempre in retroversione e un ginocchio alla volta, va sotto all'ombelico lentamente, più mi metto orizzontale e più faccio fatica. Ok, abbiamo un altro esercizio combinato, la prima parte riguarda i glutei, è un hip thrust o ponte, come lo volete chiamare. Quindi poggio bene le scapole, alzo il bacino stringendo forte i glutei, spingendo con i talloni e ritorno giù il più che posso senza toccare il pavimento. Okay? Seconda parte invece, il French Press, alzo le braccia, lì per lì perpendicolare al pavimento, scendo con gli avambracci e mi fermo a 90 Ritorno su col braccio che si ferma semiteso, ok? E i gomiti guardano sempre in avanti, quindi sono larghezza spalle quando faccio l'esercizio completo abbasso il bacino nel momento che il bacino torna su alzo le mani tieni un hip thrust più french press se volessi faticare di più posso sempre usare prima una gamba e poi l'altra e poi abbiamo un bellissimo esercizio per i fianchi e per l'esterno coscia dove all'inizio piego le gambe, allineo ginocchia, bacino e spalle, il gomito e quindi l'omero sotto la spalla, l'omero deve risultare perpendicolare al pavimento. Sollevo il bacino, poi metto una mano dietro l'orecchio e accendo una rotazione del busto. Contemporaneamente allungo la gamba superiore. Quando ritorno su con il gomito, alzo anche la gamba. Facile, no? E naturalmente posso evolverlo con entrambe le gambe tese. Abbiamo altri due bellissimi esercizi da accoppiare, tra cui lo stacco ad una gamba, Prendo la gamba destra, la tengo semitesa, il ginocchio non mi deve mai superare la punta del piede, do una tallonata indietro con il piede sinistro, arrivo con il busto orizzontale, stringo forte forte i glutei e ritorno su. E questo è lo stacco alla gamba, che vorrei accoppiare con le alzate a 90 gradi. Quindi, tengo entrambe le gambe piegate, leggermente, sempre la schiena leggermente inarcata, Braccia semitese arrivo in linea con le spalle, chiudendo forte forte le scapole. Quando accoppio gli esercizi dovrebbe venire fuori più o meno qualcosa del genere. Ultimo esercizio. Addominale abbastanza tosto dopo crunch, quindi cerco di poggiarmi sui glutei, allungo le gambe portando indietro il busto, mantengo la tensione e ritorno con le ginocchia verso il petto, stavolta la schiena è a forma di C di Como o di Catania, Vabbè. se non fatica abbastanza ci metto in mezzo anche i bicicletti e ci metto un curl a martello. Ricordatevi sempre di idratarvi Però non bevete solo da una bottiglia Altrimenti vi trovate con i pesi Uno che pesa di più e uno che pesa di meno Che ride lei Che ride Vabbè, l'importante A 90, arrivederci